Il fatto che il festival si, come dire, si svolga al nord ha una parte positiva che è quella della conoscenza, che è fondamentale. Io penso che solo con lo scambio e con la conoscenza di questi vari mondi, di queste varie esistenze, si possa riuscire in qualche modo a sensibilizzare. Certo, mi fa anche pensare che questo festival, o comunque un suo gemello, dovrebbe farsi anche al sud, in Campania, in Sicilia, C ci sono sicuramente delle iniziative ma non così strutturate e non così durature. Ah, come dire, il fatto che ci sia qui almeno ci aiuta no? ah, nel nostro lavoro e ci aiuta nella diffusione eh, dei mondi e delle storie che vogliamo raccontare.